Ok, ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamite X e Marco007. Oggi allora, continueremo Kirby's Adventure Perché quando iniziamo Kirby's Adventure voi Tu devi stare in piedi? Non lo so, vabbè, comunque abbiamo il Kirby Verde perché abbiamo già completato il gioco, quindi possono venire Kirby a caso. Attenzione spoiler! Wow, ok. Che cosa abbiamo usato per l'ultimo no, so Kirby sì. Hai sbloccato il cinema! Che, che film andiamo a guardare? Boh. Allora, la scorsa volta abbiamo completato il bosco biscotto al 100% e oggi proveremo a fare tutto il deserto latte. Il deserto di Steam. Ok, allora... Allora io sono Metanite. In realtà mi sa che ho usato Metanite. No, l'ultima volta... Perfetto, nuova abilità, frusta. Nuova abilità. aspetta avevo detto di aspettare tu non aspetti niente io, cioè io non aspetto niente aspetta, aspetta non uccidere ho detto, ho detto non uccidere ci serve metanite non ascolta metanite agisce si sì, metanite è stupido <ride> metanite è stupido <ride> qua diceva di usare la fresta, ma io sono il fuoco perchè posso e anche perché adesso ci serve <ride> metta light è stupido ma non lo capito cos'è che ti fa perdere rinno <ride> perchè io ho detto metta light a, non ascolta, metta light agis <ride> cioè, light è stupido va bene <ride> Perfetto. siccome ieri, ieri ti distruggi qua Beh, quello faceva abbastanza ridere muoviti adesso ok fascia entra No vabbè io me ne vado a ciao <ride> io ero nel cannone Beh. ciao <ride> Perché ne hai fatto? Perché cammino. mi andava. Sì, infatti, vai. Spero. La vita fa schifo. Facciamo quello che vogliamo nei giochi. Tanto mi andava. Se sì, a te andava di fare una parte di Kirby's Adventure lui. E perché che c'è Perché oggi avremmo dovuto fare una parte di Super Mario. Vabbè, io voglio fare una no. parte. Tanto non ci cambia niente tanto le pubblicheremo in modo diverso Infa, infatti non avrei dovuto dire che ieri abbia, abbiamo fatto una parte di Kibisa Wii perché deve uscire due giorni dopo questa parte se non avete capito lasciate perdere come spiega Marco è incomprensibile uh. non fa vedere questo Tu sei incomprensibile. Questa fa ridere. No. Nemmeno questa. Tu mi fai ridere. Basta. Nel senso che sei uno schifo di posto. No, ha, ha ha, la tua vita non scherza. Vuoi sentire una battuta divertente? La tua vita. Mm, mm, mm, mm. Ok, basta. Ti distruggico Dovevo Tipo mettere. nella descrizione cioè, salvati Nella descrizione dovrei mettere Mettete like o vi distruggico No non, non sono ossessivo non riuscirò ad entrare umano Non sono umano <ride> Sono un alieno provenienza dal pianeta umano vieni qua dammi no nope. dammi muoviti <ride> io le spacco con la spada anche se sono invincibile ciao wow. metà sedile <ride> metà cubo metà cubo metà cubo Vieni qua. Metà cubo, che cos'è? Un triangolo oppure un rettangolo. Oppure un triangolo rettangolo. Bazzata sulle forme geometriche. Che poi non può essere un triangolo normale metà un cubo. Che poi un cubo non è un quadrato. No? <ride> uh, spada o frusta parasole? No, scherzo. Parafusta. Parà questa frusta Basta Non fa più ridere E quando mai ho fatto ridere? Ma forse ieri come hai detto Boh Come ho detto il Deserto ditter. De, cioè destino Destino L'avrei ucciso quel cadavere Appunto Tu che vorresti fare tu Lo faccio io Beh questo lo può fare King the Day però <ride> Prova a passare <ride> Darnell mm -hmm. E adesso Un via. attimo chi è il prossimo? Day sicuro eh, Non lo so vedi poi sì, vuole King fare Kinder Perché sono l'ordine Kirby Meta <ride> King the <de Day>, Kirby <ride> Meta Kinder Guadaldi mm -hmm. Kirby meta chi the... allora abbiamo sbloccato il dojo ninja che faremo in una parte extra wow, spoiler ci sono le parti extra ah, Sì, l'abilità sono che bello non dormire <ride> sulle mie spalle aspetta non andare avanti Ehi, hey, Kirby, Kirby! sai Sai che sono dimagrito, vero? Di quanto? Mezzo gambo? Sì, so, quindi ora me. mi puoi portare sulle spalle. Kirby, Kirby, un attimo. L'abilità acqua è bella, ecco, nient'altro va bene. L'abilità acqua è nuova, quindi la do dovresti dire, ah, wow, ho l'abilità acqua oppure l'abbiamo incontrato già anche l'alando boh, me lo ricordo no, Kirby! Ecco. no ah, l'abilità d'acqua in acqua fa delle bolle più grandi guardate che poi oh, dovrebbe oh, svanire muori aia ah, yeah. okay, non te lo aspettavi non era programmato veramente questo gioco è stato programmato benissimo nel senso che non era il programma. Abilità roccia, oh. Programma.. Ci, di... line, ci, sono molti, ci sono molti easter egg nelle trasformazioni della roccia. Prova a trovarmi alcuni. No. Sì! Va bene, Kirby. L'amibo. Amibo roccia. No. L'amibo Kirby. Basta. Roccia. Amibo Kirby. Amibo. Smerila. smettila, di smettila. Va bene, pugno, pugno. pugno. Tonnellate, roccia, coso, coso, kirbo, kirbo. Smettila! ok oh, che vuoi? Devo, voglio dirlo! No, non devi dirlo, che ah, io lo sto facendo perché me le chiede. Eh, ma la Ecco, gli i, amici. Gli amici di Kirby 2. Quando vuoi somigliare ai tuoi amici e fallisci. Perché sono grigio. Questo l'avresti potuto spaccare anche tu. Giusto per informazione. sono saltandoci sopra. Chi mi vede, puoi riuscirci No, puoi usare Martello. Sì, si, sì, lo so. Ah. Sei troppo lento. Chi mi vede, è più pesante di te. E' bellissimo chi deve con gli occhialini. Soprattutto un nuotatore di quarzo livello. Ci ho colpito. Cosa? Oh, ah. <ride> a cosa è servita l'acqua? Nessuno lo sa. Sarebbe dovuto servire a quello. Eh. Spada! Quindi. Quanto odio sti tizi in questo livello, quelli di spinosi, alti? Perché, perché se erano bassi ti piacevano? No, perché nel senso, nel, se, nel senso. So, quei tizi alti mi danno fastidio. Se erano bassi comunque mi danno fastidio perché si mimetizzano con i colpi. Io, io non ho mai visto quale pulsante è quello giusto perché li colpivo sempre insieme. Anch'io, cioè ora li abbiamo colpiti insieme lo vedremo lo vedremo appunto quello quello è il contrario posto. io ho ucciso i pesci anche no. se non me erano usciti ah, Il <ride> basta io non mi muovo fai bene ok sono più utile così infatti sei più utile non faremo niente sono più utile muto veramente Infatti, ecco questi io odio perché quando sono bassi si mimetizzano con eh, il paio di eh, non possono essere bassi si sì, e sempre... quante volte ci si sì, prima, prima ci sei inciampato ok nuova abilità speciale wow è. difficile ah e pensavo pensavo non so coso mi trolla sempre mi riesce sempre a prendere un attimo voglio, voglio far notare ah. una cosa fermati No. Fermati, dai, ti prego! Dai, no, voglio ma... far notare una cosa. Vai giù! L'hai uccido! Let's go! Ok, nuove abilità, sfera magica! Questa è la prima abilità in cui i personaggi si possono muovere anche se è in atto. Ed è anche lui. Ah, è l'unica? No. Ah! Palladino della abilità. Perfetto, con due poi smetti io sto spingendo due ma non la stai smettendo Devo premere io, Jenny. E Eugenio. <ride> Mio. Vieni Mi a mangiarla, fa la mangio, dose giornaliera delle 2 e un quarto. Guarda. Ora devo avere la, la mia dose giornaliera delle 2 e un guarda, Dove si sta arrampicando? Kinderede. Sulle scale. Si, sì, quali scale? Le scale. Le scale della B, quelle sotto i suoi pili. <ride> Le sue pille volevo dire. S sono bianco. Oh. Angelo di.. No, non entrare. Dopo un po' svanisce la sfera. Ovviamente si può controllare con.. Se... Sì, è bellissimo. <ride> Se volate entrate in una bolla d'acqua, poi.. Uh -huh. Salirete uh -huh. sulla bolla d'acqua. Cioè, se, camminerete praticamente sulla palla d'acqua. <ride> e, e tutti muoiono nell'acqua. Team ciccioni. Perché scusa, muoiono nell'acqua? Tutti muoiono nell'acqua. Gli uccelli, sì. O qualunque cosa sia. I bronzotteri. Ah, ah. Aia. Deve essere utile come proiettile, secondo me. Sto pure rallentando nell'acqua ciao! Pescola. addio! no! <ride> sono salito sono salito sei salito ops vabbè non fa niente una, una piccola basterà guarda ha fatto la stradina ah. ciao! No, di nuovo sei morto tra i blocchi piccoli Tornato! King Dedede, tornato! Che anche nello scorso episodio Io moriva sempre. Aspetta, uh, voglio Parasole Andiamo. Vuoi King Dedede frusta. No! <ride> ah, Parasole si può usare anche tacco, come vedete. Oh no, Fenix Ferix grosso, di fuoco. Ah, a, proposito, a proposito. Avvicinati! Mio. Ok, questo è il primo Fenix Ferix a cui si possono assorbire la vita. Ovviamente a ah, cui si possono sorbire la vita, si può sorbire la sua vita a fuoco. Poi ovviamente varia da mondo a mondo E Felix, ovviamente siamo nel deserto, quindi uh, è di fuoco. Veramente sì, mm. sì, sì, sì. Veramente Ah! <ride> Let's go. Van Gogh. Perfetto, abbiamo completato anche questo livello. Quindi salta! Poi. Uuh! yeee yeah, Come sempre! Ma come sempre cosa? Sono se sei un ladro, un... ladro io! 6-6, 6, 2, 6, No. E io invece sono il killer. Perché tu sei inutile, sei soltanto sgrafignale solo. Non sei abile nel combattimento. Sono anche bravo a saltare però. Guarda! Abbiamo sbloccato una nuova stanza della vita, cioè la prima. Ciao! Ciao! Tizio di Guarda, uccide i miei simili. Guarda cosa faccio? Boom! Sono sali, io uccido i miei simili! Kindè uccide le sue scagnozze, però vabbè. Ma ci siamo assicurati che abbiamo preso tutte le Sì, ho visto. Ok. Mi sa per calpestare sto. Guarda sta cosa un po' <ride> Così fa Kirby. Via... Così fa Kirby a scuola. Sbatte la testa sul muro così. Devi fallo? No. E eh dai. Fallo per i fan. Va bene. Ma no così. E così, guarda, Kirby sa salire le scale ah, con è. solo i piedi. <ride> Come lo si saprà nel prossimo gioco di Kirby? Anche no. Kirby Star Alice. No. Spoiler sul titolo del gioco. Eh, eh, non. È vero. Non hai preso la stella. Quale stella? Quella stella ro arancione. Ro arancione. Ro-arancione. Okay. Mm. Stiamo strade diverse, aia. Ah, yeah. Vieni qua. La, la strada... Devi andare dove stanno le stelle, però vedi gli oggetti migliori. Punta verso le stelle. Ma le stelle in questo gioco stanno sulla terra. Sta zitto! Ah. Addio! Addio Ok, battute squalide sul volo di Scoprirete. E sulla più. religione. Perché? di o Dio. Ateisti, non guardate queste cose. Ma io sono a ateo. Ateisti. Ateo. Ist. Oh. Abuista. Io sono macchinista. Egoista. Quello, quello è sicuro. Vuoi un po di Io sigo? sono bellissimo. Quello non è sicuro. <ride> Ma è sicuro che sono egoista, quindi è normale. <ride> Super K. Super K. Sì. Grazie batteria scarica che copre la scritta del Ecco. Super cacca! Super scappa! Mi... mi scappa la cacca! Ops, cacca ah, ah. E tu sei rossa! Ah, no, ma razzismo per le persone rosse! Per le persone rosa? Come Kirby! Guarda, D è rosa! Eh, uh, sì. L'amo fuoco fuoco! Cioè l'amo. Non aspetta! Butta giù, ma... mia! No, grazie. Sono una cicca masticata. Oh, sei soltanto, te, sei soltanto eh? un po' gomoso. <ride> sembra uno slime. <ride> Così. No, io sembro uno slime. Cos'è? Guarda qua. No, lo sembra il più madonti. Dai lo sto uccidendo solo io. E allora? Non è questo che dovrebbe essere? E ora come ricompensa? No, no, mio, solo mio, via. Veglia. Ah. Ho detto via, vai. Vieni qua. No, non voglio non, la sì. tua saliva. Vieni, <ride> dai! Oh cioè mia. vedi sei stupido! Ciao! now wow Come hai fatto a riavere la vita? Hai perso una civilizia Ah ok ne ho accorto Sparo io eh tu non fai niente Ah scusa Oh guarda Un gatto Un gatto Un gatto con la coda in testa Con la coda pelosa Non farti mettere la coda in testa No, i piedi in testa Lo Lo so, piedi però quella so. er Ma i piedi non sono la coda Lo so però Che è bambino squadra Quel tizio ci aveva la coda in testa Yay, io non sono, sono niente, ah no sono un ladro Io non ci so perché Attenti alle vostre case, cioè, se c'è della dinamite vuol dire che morire Vuol dire che ci sono io Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati, abbiamo perso la parte Cioè la fine della parte, infatti dobbiamo, dobbiamo concludere il livello 4 e il boss Va bene, quindi non ci prendiamo in chiacchiere e iniziamo subito mi sono entrato allora. io sono entrato mentre io stavo su spesso mezz'alto Nooo Fuga, fuga, non si possono aspirare gli scarti Lo so, mi sono sacrificata no. Devi semplicemente fare una sgommata Tieni una bomba Perché non l'hai presa? Non mi va. Non è giornata da bomba lama mm. Mio! Non è il momento, così! Prendi fuoco se allora! Alza la non Funziona, no! Perché in Kirby starà là funziona? Per avanzare secondo normative della norma, non è vero? Se bughi il gioco, questo si dovrebbe fare con, con la granata. <ride> eh, Però noi siamo trans, siamo due giocatori, quindi facciamo così, anche se è facilissimo da fare. Anche con la granata, sono tentato dalle patatine. Basta buttarne tante di bomba insomma. sopra. Sopra le patatine? No, <ride> poi esplodono, non si possono più mangiare che è meglio di uno ti e che devo un fare? un'abilità hai ma cowboy sono un ragazzo mucca allora vediamo andate sempre sopra se volete l'abilità sonno però io vi consiglio di andare sempre sopra dove c'è il sonno perché Kirby se non trova sonno non trova pace quindi si apre quindi diventa scongiuroso e voi non volete vedere i gol Kirby come nella serie anime vero? Oddio, no. però c'è lo sai che c'erano delle teorie che dicevano che Tieni cielo l'anno se vuoi che visto che è, uh, che visto che è con nel... prendi lancio prendi lancio a me non piace raggio però va bene c'erano delle serie che dicevano visto che, visto che nella serie animata visto che nella serie animata è apparso pure tipo un evil Dede, de de, che sembra proprio come il boss molti dicevano il boss di che vista Alice molti dicevano che sarebbe apparso pure un evil killer Ehi hey. Oh, Mario! Ok non Ho sbagliato Cioè come hai fatto a perdere vita? Non li puoi distruggere proprio Lo so, l'ho fatto per scherzo Ah, perché è uno scherzo quasi del male yeah, Ehi, viva gli scherzi Non potevi fare nemmeno quello, sarebbe stato letteralmente impossibile. A meno che non avesse avuto l'incipiente. Ops, fisi. Yes. Eh, vabbè, capito, caro. Ora voglio mangiare te, non le fatta sì. Grazie per avermi fatto passare. Ah! Grazie per avermi passato la vita acqua. Grazie mille per avermi oh. aiutato. Ah, giusto. Se vuoi torniamo indietro per la l'ha vita alla ricerca di un'abilità Barra a rubarla al tuo compagno. Non è una buona idea Intendo saltare lì Mio cristallo Nuova cosa Cristallo dell'invisibilità Tramite il quale siete del tipo belli E potete teletrasportare i vostri amici Cosa devo fare? Oh, un cristallo volante. Ok, puoi rientrare. Ma perché? Aspetta. Per trollarti. Bene, tipo adesso il cristallo si rompe. Voglio... Ah. Volevi il cristallo rotto? Non capisco. dai, farlo. se vuoi tipo... Tanto faccio la pila spada. Ops, scuola e chissà chi la promoverà Come la ciudad andare io Ah sì? Non ci vedrei io facciamo un duello alla parte ah, Cos'è? Mm. Ah, ah non funziona come fuoco Vuoi dire sei Prova no. ad avere l'Easter Egg No Yela Come la Però, diciamo l'Easter Egg Come si con... chiama? Come si chiama la squadra di Metal Knight? Galassia, cosa è? Galacta. No, quella è Galacta Knight, è no. Io ho sempre shippato Galacta con, con Metal Knight fino a quando non ho scoperto no. che, che Galacta Knight è maschio. <ride> Io non l'ho mai fatto perché è una cosa del genere. Cibo, vuoi dire tu? 5 euro dove stavo io? Sei morto Guarda Ah ecco Quattro Guarda che ho dimensione inter dimensione inter <ride> cosa l'inter yeah. Cosa? Io non tipo il lancio Io tipo la palla a polo mm -hmm. Viva palla a yeah. polo Che basta di accacchiare Stira cacchio! Non voleva Il fame torna qui, ho ancora un confesso in sospeso! L'abbiamo fatto in sinistra! Ruomina! No, no. <ride> Mi <ride> ha dato un, un altro no. di consolazione! Mi hai vato a perdere tutta la vita, però, cioè buttato in quel punto. Non è in colpa mia. In quel posto senza fondo di Kiev. Mi spiace, ma tutto a me. Perché volare se Kirby mi sa volare? Perché saltare se Kirby mi sa volare? Lo contrario. No. Io preferisco la, no. ah, ma è vero. No? Nope. Eh, nope. yeah. ah no, io preferisce spada. Basta che non ti suicidi. Ma... Ah, è vero! Io, io ho fatto rama Io ho tolto rama così. Non facevo cacchiate con la lama. Probabilmente molto più frequente con la spada. Non c'è... You don't say. Oh, no, no, no, no, no. Oh mio dio che spinto! Sarei morto se non avessi spinto dall'altro lato! No! E overpower la combo della... Perfetto, prendi l'altro, non mi dà tanta gloria come quando l'ha presa quella volta. ok basta e tu non dici niente non sei felice di aver già concluso. No, come si mangiare le patatine davanti ai miei occhi? Ecco, eh, mi è andata Maris stavolta. Yeah. Smetti di mangiare, fai venire fame a me e a spettato. Tanto tu c'hai il, il tuo coso di patatine. Giusto, voi spettate di noi invece. Eh, eh. Ok, con vuoi uccidere il boss. Io direi di farlo con la Meta night Tu fai con meta... S. Yes. E tra esso? Why? Perché Mitalite è un infame ah. <ride> Sono migliore di te, sono più avanti di te Sì, adesso ti faccio, oh mio, Cosa, come non si spinge? Ehi, hey, solo io posso avere le mani ma non le braccia In realtà lo fanno tutti Non è, non è... No, si, sì. Mitalite però è speciale, Mitalite c'ha pure le spalle ma non le braccia come quello veloce, sì però però ce l'ha anche tu che anche via via aia tu come non lo sai so. no no no no no no no Ok no no Bam! Ok, non da Gloria. No! non <ride> voleva lui. Vabbè, tanto è un pezzo bianco-nero. Cioè, è brutto. Smettila di mangiare le patatine. Stiamo facendo un diavolo di video. Un angelo di video. I nostri video sono belli. Perfetto, adesso visto che siamo poveri. Usciamo rimettiamo mettiamo la cazzo in dal, dal cinema. Mi dispiace. E con questo ci salutiamo. Era questo, giusto? Sì. Ciao. E niente, adesso dovrebbe, dovremmo andare nella lore e eh, Magolor ci dice. Bravo Kirby, ce ne hai fatto a riportarmi un altro pezzo che avrei potuto fare io con i miei poteri magici, però no. Scusa, i poteri magici di. di Magolor li ha con la. <coughs> corona. <coughs> questa corona, questa qui. Vedendo sì. quella di Kirch. <ride> la ruba all'altro file. Quindi ci rivediamo alla prossima parte dove dovremo recuperare anche. Questa volta il, la parte, soltanto che questa volta è l'intera parte, quindi ci rivediamo alla prossima parte. Non è colpa mia. Sì, è colpa sua. Ciao.